Il tema di oggi è il decreto mille proroghe. Tra le molte numerose eh, novità fiscali del periodo, non ultimo ovviamente la legge di bilancio che sta affrontando il suo iter per arrivare a quella che poi sarà la legge di bilancio attualmente, è il disegno di legge di eh, bilancio, ma la novità di quest'oggi è invece il decreto mille proroghe che eh, possiamo dire ordinariamente anno per anno viene approvato più o meno in questo periodo. Quali sono le novità fiscali di eh, questo provvedimento del Governo? Sì, come dicevi eh, nel, in un appuntamento che si ripete eh, ogni anno ormai potremmo dire ehm, arriva oggi in consiglio dei ministri il, eh, eh, il decreto mille proroghe che riscrive un po' il calendario eh, di scadenze di dati di entrate in vigore di, di, in vigore di agevolazioni eh, disposizioni e, e misure eh, ci sono eh, nelle bozze eh, in circolazione, eh, perché il testo, eh, sebbene si sia concluso il Consiglio dei Ministri, non abbiamo ancora un testo ufficiale, in particolare eh, una delle novità che riguardano il, il fisco eh, riguarda la dichiarazione IMU in scadenza il 31 dicembre 2022, passerà al 30 giugno 2023. Eh, per eh, poi sovrapporsi, se eh, insomma viene confermata questa, questa data, con eh, la scadenza canonica che riguarderà il eh, 2022, quindi i dati del 2022, perché ricordiamo la dichiarazione IMU che stando alla normativa in vigore in questo momento, scale il 31 dicembre eh, 2022, riguarda invece il 2022. Uh, Un'altra importante novità riguarda la conferma del divieto di fatturazione elettronica per quanto riguarda le prestazioni uh, sanitarie. anche questo è un appuntamento di fine anno potremmo dire perché uh, la conferma fin dal debutto della fattura elettronica è arrivata sempre in chiusura d'anno e viene confermata uh, anche per il 2023. Uh, sempre re restando in tema di dati sanitari, uh, si sposta uh, di un anno, uh, quindi dal 1 gennaio 2023 al 1 gennaio 2024, anche il debutto del sistema tessera sanitaria come canale unico per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Infine viene confermato anche per un altro anno l'esenzione dall'imposta di bollo delle, eh, per i certificati eh, anagrafici digitali eh, acquisiti tramite eh, la NPR, quindi l'anagrafe eh, della popolazione nazionale residente. Eh, questa è un po' una prima panoramica in attesa di, eh, del testo ufficiale, delle eh, novità che riscrivono il, il calendario fiscale potremmo dire. Come giustamente anticipavi eh, bisognerà poi attendere il testo in gazzetta ufficiale per avere la conferma su tutte queste misure, eh, ciò nonostante al momento eh, sembrano che potrebbero essere approvate con un buon margine di eh, probabilità e ti chiederei Rosi di concentrarci su una di queste misure, quella che riguarda eh, la fatturazione elettronica per le spese sanitarie. Abbiamo parlato di novità, si potrebbe eh, forse dire che in un certo senso è una non novità, nel senso che come anticipavi è un qualcosa che si ripete. In cosa consiste di preciso eh, questa misura? In sintesi potremmo dire che... Eh... Si conferma che i dati sanitari non possono essere inseriti nelle fatture elettroniche questo dal punto di vista pratico quindi determina uh, un divieto, ma per meglio dire un esonero uh, per chiunque operi uh, nel settore sanitario di uh, emettere fattura elettronica. Um, è una no novità come dicevi perché eh, ormai è, è, è dal 2019 che si conferma questa, eh, questa esclusione e la ragione dell'esclusione sta tutta nella eh, necessità di bilanciare l'innovazione con la tutela della privacy, su cui a quanto pare non si riesce a fare eh, alcun passo avanti dal momento che questa conferma di... Eh, esonerare gli operatori del settore sanitario dall'utilizzo della fattura eh, elettronica viene eh, utilizzata come soluzione tampone eh, potremmo dire e questa è anche una delle novità eh, che sembrano più certe dal momento che Sembrerebbe eh, strano, difficile eh, far entrare eh, nel, nel campo della fatturazione elettronica gli operatori sanitari senza delle, delle, delle tutele e degli strumenti adeguati eh, dal, dal prossimo anno, quindi da, dal primo gennaio che è vicinissimo. Sul tema infatti... Anche i commercialisti, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili eh, aveva acceso i riflettori, eh, il qualche giorno fa eh, dicendo insomma di aver aperto un dialogo con le istituzioni per confermare questo esonero perché ovviamente eh, l'ingresso dei dati sanitari nel perimetro della fatturazione elettronica non potrebbe eh, verificarsi senza eh, un come dire una preparazione adeguata a questo ingresso di tutto il sistema, quindi di tutti gli attori coinvolti ma proprio anche eh, de, de, dei meccanismi e delle infrastrutture mi viene da dire che vengono eh, coinvolti nel, nel, nel sistema, nel flusso della fatturazione elettronica. In estrema sintesi quindi potremmo concludere che per il mancato equilibrio tra appunto l'importanza dei dati sanitari e anche l'importanza di adottare ed estendere l'utilizzo della fattura elettronica ha portato ad un ennesimo rinvio. Si cerca ancora di eh, limare dei passaggi che però eh, stanno portando in avanti l'introduzione di questa norma. Ovviamente per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a leggere l'articolo che è in descrizione del video e che riporta tutte le novità di cui abbiamo parlato e anche altre novità che saranno poi confermate una volta che il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale continueremo ad aggiornarvi anche su questo tema. Io ringrazio Rosi per il contributo, ringrazio tutti coloro che seguono il canale YouTube di Informazione Fiscale e leggono gli approfondimenti sul sito e per questo appuntamento è tutto e al prossimo approfondimento arrivederci